per farlo è rilasciare le più potenti energie su gormi. La torre sbloccherà il potere dei vostri bracciali degli elementi. La sequenza di attivazione è stata avviata. I vostri bracciali ora sono ultra bracciali. Se ne sarete degni, ne condurranno dai guerrier mecha, i gormiti dell'energia mecha. Adesso Gorm sarà finalmente nostra! <ride> ma che accidenti? Che cos'è, Oki? Sembra un cristallo di roccia, ma la sua energia è diversa! Non credi che sia pericoloso, vero? Sì, decisamente pericoloso. No. La mecha energia si lega a qualunque altro tipo di energia Rendendole così molto più potente Non dovresti servirti di ciò che non puoi controllare Ricevuto Meca valanga No Onda di razza You're